Oggi parliamo dei capelli di Sansone. I capelli di Sansone, una grandissima leggenda che ci accompagna da quando siamo bambini, rientra nel nostro immaginario collettivo. Quindi l'estensore deve sapere questo aspetto di che a una persona che gli si tagliano i capelli perderà le sue forze come Sansone.